Sante Verde 2.0 è la soluzione, anzi l'evoluzione della soluzione già individuata da CAV fin dall'inizio con la sua mission di ricucitura col territorio per eh, sistemare le questioni lasciate aperte dall'infrastruttura eh, sul territorio stesso. Si tratta di fasce alberate e boscate che corrono ai lati dell'autostrada per circa 40 metri per lato. È un progetto centrale a cui Cav tiene moltissimo e che Cav cercherà di realizzare d'intesa anche con la Regione Veneto che, avendo capito l'importanza del progetto, naturalmente lo sostiene. Un esempio di questi modelli è costituito da impianti che consentono sui lati esterno e interno, cioè verso l'autostrada e verso gli abitati, di mantenere una fascia di mitigazione ad alto fusto, quindi querce, frassini, pioppi ed altre specie idonee, All'interno di questa fascia una serie di filari invece di specie che possono essere gestite a ceduo, eh, quindi carpino bianco, platano, eh, robinia eh, e specie che eh, usualmente possono dare eh, una legna da ardere o un ceppato di buona qualità eh, o eh, nel caso si decidesse di fare dell'arboricoltura da legno eh, del legname da opera o, eh, o da sfogliato o da tranciato di pregio.